Salve a tutti ragazzi e ragazze, è qui il vostro Palmelone 98 e benvenuti in questo nuovo Palmelone Sponsor! Esattamente ragazzi, dopo aver cercato Tra gli innumerevoli contenuti fake Video copiati, becce di gameplay Su Fortnite, ho finalmente Trovato 5 canali Dalla ottima qualità, vi giuro appena li ho visti Sono rimasto sbigottito da come Questi creator abbiano così pochi iscritti Nonostante il buon lavoro che Mettono nei loro video, posso capire Benissimo che i contenuti che portano Possano non piacere o interessare a tutti Ma vi dirò che mi sono imbattuto In canali da circa 100.000 iscritti E anche di più, che tratta gli stessi contenuti di questi 5 selezionati ma in maniera davvero imbarazzante ma bando le ciance ragazzi e iniziamo questo nuovissimo palmerone sponsor Partiamo con un canale che porta contenuti molto simili ai miei, che si fa chiamare con il nome di Misamao. Questa ragazza si occupa principalmente di recensire film e serie tv per la maggior parte di stampo nipponico. Voi direte... E va bene, ci sono già un sacco di canali che portano questo tipo di contenuti, cosa ci sarà di diverso in questo? Il punto è che Misamao non si limita a recensire serie giapponesi che hanno riscosso un gran successo nel mondo e sono conosciuti praticamente da tutti, come Dragon Ball, Naruto, Death Note e via dicendo, ma propone anche contenuti multimediali non ancora conosciuti dalla maggior parte del pubblico mondiale. Questa è una cosa che mi ha colpito molto quando vidi questo canale, perché su YouTube si fa fatica a trovare creator di questo format che sappiano portare qualcosa di nuovo e che possa interessare il pubblico, ma i punti forti di questo canale non si fermano di certo agli argomenti trattati nei suoi video, ci mancherebbe altro. Misamao espone i prodotti da lei trattati in modo semplice e intrigante, devo dire, tanto che portano lo stesso spettatore a visualizzare le opere da lei recensite. Inoltre mi piace che in ogni suo video cerchi sempre di trasmettere un messaggio al visualizzatore, non limitandosi quindi a parlare soltanto della storia della serie trattata. Davvero complimenti, Misa! E dopo aver parlato di anime, passiamo a un format dalle doppie sfaccettature, che può essere usato a fin di bene o a fin di male. La critica, e come canale che porta questo tipo di format sulla piattaforma, ho deciso di trattare quello di Meteor. Vi visto subito che questo youtuber lo conobbe ai tempi della faida tra Mr. Hyde e Tutubo sul caso delle Iene, e mi piacque molto quando parlò del primo in un suo video, non solo per le valide argomentazioni trattate, ma anche per il modo di criticare che si discostava non poco da canali come quello di Youtube fa cagare e dai suoi cloni malformi video molto ironici ma con una critica ben pensata. Ancora oggi molti utenti hanno una visione pessimistica dei canali critica considerandoli dei ladri di contenuti che non fanno altro che incitare all'odio. Non posso certo negare l'esistenza di canali nella piattaforma youtubica che a conti fatti non fanno che diffondere odio e ignoranza portando nei loro video argomenti trattati in maniera superficiale e anche male aggiungerei che loro bellamente non fanno che spacciarli per critica. Ma non per questo dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio. Canali come simpatia non pervenuta o lo stesso Meteor sono tra i pochi che sanno fare una critica ben curata e costruttiva, oserei dire. Prendiamo per esempio il video riguardante David Rubino. Meteor, insieme a simpatia non pervenuta, non solo muove delle critiche obiettive, ma cerca anche di dare consigli a Rubino sul come poter migliorare i contenuti che porta, sul come dare sostanza ai suoi video. Non ho nient'altro da aggiungere in merito a questo canale, che spero continui ad aumentare gli iscritti col tempo. Siete amanti dell'horror? Dei mondi post-apocalittici? Di zombie o simili in grado di squartarvi la faccia in un nanosecondo? Allora sono sicuro che molti di voi conosceranno bene la serie The Walking Dead. Ed eccomi qui, pronto a consigliarvi un canale che tratta principalmente questo argomento, ovvero Don Open Dead Inside. Questo ragazzo, conosciuto anche con il nome di Exsoldier 7, porta varie tipologie di video inerenti sempre al mondo di The Walking Dead, come reazioni, teorie, notizie in merito agli ultimi sviluppi della serie e via dicendo vi visto subito che io non seguo assiduamente questa serie tv ma il motivo che mi ha spinto a parlare di questo canale è stato non solo per la tematica che sicuramente interesserà i molti fan di The Walking Dead ma anche perché il buon Ex-Soldier 7 sa esporre molto bene l'argomento trattato facendo un buon uso del montaggio nei suoi video prendiamo per esempio l'ultimo video che ha caricato sul suo canale, la morte di Rick nel trailer analizziamo il trailer di The Walking Dead 9 tralasciando la sigla inizialmente del video che l'ho trovata originale e simpatica, devo dire. Ora dovete prendere una decisione. Deve succedere adesso! È l'unico modo! Il buon ex-soldier analizza in maniera approfondita e intelligente il trailer della nona stagione, senza annoiare il visualizzatore che lo guarda, aggiungerei. Insomma, un canale a cui vi consiglio di iscrivervi, soprattutto se siete appassionati del genere. Ah, e avviso agli interessati che sul suo canale troverete anche il link alla pagina italiana di The Walking Dead. Quindi fateci un salto se volete anche ricevere le ultime notizie in merito a questa serie apocalittica. Il prossimo canale di cui voglio parlare porta contenuti in merito al mondo dei videogiochi. E no, non si tratta di gameplay o reactions piccole su Clash Royale, Fortnite, che diciamo hanno abbastanza rotto lo scroto per quanti se ne possono trovare su YouTube. No, parlo del canale di Samuele Sciacca, il quale si occupa dello sviluppo dei videogiochi. Infatti sul suo canale troveremo un gran numero di video in cui il buon Samuele spiega in maniera diligente e professionale le varie fasi dello sviluppo di un videogioco. Questo lo possiamo benissimo vedere in video come non sottovalutare la fase di test, come creare un platform 2.0 e così via. Alcuni di voi penso che conosceranno questo youtuber per il videogioco creato per il canale di Crua89, o Marco Merrino se preferite, ovvero Crua The Game. Beh, sappiate che Samuele sta realizzando un nuovo videogioco per il canale dei parco giochi, che lui ha chiamato Ciccio vs Zombie, e sul suo canale troverete una playlist in merito a questo argomento, che testimonia per bene l'immane lavoro che questo ragazzo sta compiendo nel realizzare il gioco. Signori, sosteniamo i canali che portano buona qualità Sosteniamo Samuele Sciacca Un canale con meno di 600 iscritti Che spero vivamente possa aumentare tanto Ma proprio tanto di numero Per chi mi segue da tempo E per chi ha visto le live delle 3 sul canale di Walger Soprattutto quella sulla Microsoft Oh, Leonardo ci vedrà come pazzi <ride> Leonardo ci vedrà come pazzi, ma... Un cuore puro come l'acqua che diventa un. No, sa perfettamente che io sono un fan della serie di Kingdom Hearts. E in quanto fan, sono un assiduo seguitore di canali che portano video o nuove notizie in merito a quest'opera della Square Enix. Purtroppo in Italia non esistono canali che portano questo genere di contenuti o così pensavo infatti qualche giorno fa mi sono imbattuto nel canale di Neos No Art questo ragazzo basa i suoi video esclusivamente su Kingdom Hearts riportando le ultime notizie in merito alla serie videoludica realizzando video teorie interessanti e analizzando molto bene i vari argomenti sempre inerenti a Kingdom Hearts uno dei video che ho apprezzato di Neos è stato vuole arrivare alla location della battaglia finale dove porta delle argomentazioni e delle teorie molto plausibili e ben pensate, con un pizzico di passione dietro, cosa che non si trova spesso sulla piattaforma di YouTube, dove ormai viene messo al primo posto il guadagno e non la passione di fare video, che penso sia la causa principale che porta una persona a creare un canale e pertanto a diventare un creator. Per il resto, spero che Neos mantenga sempre viva questa passione che porta, sia nel fare video che in Kingdom Hearts, perché penso che sia proprio per essa che crea contenuti di ottima qualità. Bene gente, qui finisce il video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace e iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, date un'occhiata ai vari social che trovate in descrizione, mi raccomando andate a vedere i canali che io ho sponsorizzato in questo video e inoltre se anche voi avete un canale e volete che io lo veda in caso lo nomini nel prossimo Palmerone Sponsor scriva sotto nei commenti hashtag Palmerone Sponsor e noi ci rivediamo con un nuovo video, arrivederci.